Dalla mia esperienza personale, da quando sono presidente, devo dire che eh, purtroppo mh, il fenomeno della violenza è molto più esteso di quello che eh, può sembrare veramente ogni giorno si rivolgono delle donne che hanno delle situazioni particolari e che molte volte non hanno la forza e il coraggio di denunciare il proprio maltrattante quindi lo scopo di questo cortometraggio è proprio quello di sensibilizzare perché ha appunto un lieto fine e di dare a quelle donne la forza di, di, di rivolgersi alle autorità competenti ai centri antiviolenza per uscire da questo tunnel c'è da dire che Pescara, eh, da informazioni assunte presso il GAV istituito dalla dottoressa Mantini Sembrerebbe essere una delle città in controtendenza dove vi è un grosso numero di, di denunce per, per violenze di genere, quindi dentro le mura domestiche. Poi sicuramente la pandemia ha eh, aumentato questo fenomeno, quindi ha dato una maggiore eh, forza alle donne di, per, eh, per denunciare, visto che sono state costrette a stare mesi e mesi insieme appunto, ai maltrattanti e quindi la situazione molte volte è diventata difficile e quindi... Alla fine molte si sono rivolte alle istituzioni centrali di violenza accreditati. Metà gennaio più o meno sono venuta a sapere di miei video che giravano, che mi riguardavano e sono stata due settimane in silenzio perché avevo paura di, di denunciare, avevo paura della vergogna di qualsiasi cosa, ehm, non, non sapevo cosa fare, mi ero chiusa in casa e... Dopo circa due settimane ho trovato la forza di andare alla polizia, sono andata da sola e la polizia mi ha accolto a braccia aperte e mi ha aiutato immediatamente eh, riguardo questa storia. E avevano visto che, hanno riconosciuto anche loro che eh, fosse una cosa molto complicata perché i video che mi riguardavano avevano già fatto giro di tutta Italia praticamente e erano stati caricati su siti ed erano stati anche acquistati eh, diverse volte. Quindi eh, la polizia, quando ha saputo eh, di tutto quello che era successo, eh, si è messa immediatamente all'opera e adesso siamo a maggio e stiamo ancora cercando di, di risolvere qualcosa. In un primo momento eh, gli unici messaggi che ricordo erano «Diana, cosa hai combinato?» erano questi messaggi che mi arrivavano, solo e unicamente questi, Diana cosa è successo, cosa hai combinato, cosa hai fatto, quando in realtà io non ho fatto niente, adesso a distanza di mesi posso dire che non ho fatto niente di illegale, nessun reato, mi sono soltanto divertita nel mio privato e devo dire che dopo tante critiche ho ricevuto anche tanto sostegno e tanta solidarietà dalle persone. Quindi è giusto denunciare? Sì, assolutamente sì, è la cosa migliore da fare, non mi sento di dire che è la prima cosa che ho fatto perché non è vero, perché ho avuto paura e c'è stata tanta vergogna, però è la cosa che mi ha aiutato di più.